mm No, diceva la parola e la competenza, Beh, circa la parola va bene per il fatto di parlare, competenza però no, no, me, non me la voglio attribuire sinceramente preferirei più dire eh, un leggere insieme e eh, eh, eh, quando si legge insieme qualche volta uno potrebbe non capire allora l'altro può aiutare a capire in questo caso però è, è reciproca la cosa perché leggiamo insieme, o meglio ancora più bello poter dire ascoltiamo insieme, ed eh, è una realtà vedete, per quanto bella però anche difficile, eh, quella del sapersi ascoltare eh, eh, saperci ascoltare tra di noi per poter anche poi sapere ascoltare il Signore eh, lo diamo molte volte per scontato però effettivamente non dovrebbe essere così eh, non so se voi subito riuscire ad entrare in sintonia in ascolto del Signore perché come ho detto molte volte è difficile proprio perché noi non sappiamo ascoltare perché non sappiamo fare silenzio però è una realtà verso la quale dobbiamo abituarci un poco dobbiamo fare un po' di abitudine a silenzio e penso che uno dei compiti potrebbe essere proprio questo, no? trovare cinque minuti, anche forse senza neanche metterci in ascolto del Signore, del Vangelo, però silenzio, e proprio silenzio dai rumori esterni, per poi poter arrivare al silenzio dai rumori interni, e perché a volte i rumori interni sono più forti di quelli esterni, però iniziamo da quelli esterni, allora la televisione, il cellulare, cinque il... minuti. E poi iniziamo con un altro lavoro, quello poi interno, e per poi poter arrivare e metterci in sintonia poi del Signore, quindi a poter scorgere tra le tante voci anche la sua voce. Questa sera in un certo modo noi chiudiamo il ciclo, chiudiamo il cerchio perché come sapete è l'ultimo incontro, poi quello abbiamo sabato il momento del, della grazia di del ritiro che è quello che poi vivremo perché sarà un momento di grazia quello poi che vivremo sabato eh, e quindi già in un certo modo ci predisponiamo anche all'ascolto di quello che poi vivremo sabato però stasera chiudiamo un po' il nostro ciclo che se vi ricordate abbiamo iniziato leggendo il Vangelo di Marco. Perché il Vangelo che stiamo ascoltando in queste domeniche, anche se c'è stata la grande pausa durante il periodo quaresimale, eh, eh, pasquale, dove abbiamo letto Giovanni in modo particolare. Eh. E quindi eh, abbiamo messo tra parentesi, eh, quindi ci ha accompagnato Marco e Giovanni. L'ultimo brano che vedremo stasera è Giovanni. Un brano che noi già conosciamo, eh, lo conosciamo veramente bene, perché è un brano che noi ascoltiamo ogni anno la seconda domenica di Pasqua la famosa apparizione del Signore risorto agli apostoli e l'apparizione poi a Tommaso è un brano come tutti i brani che noi abbiamo nella Santa scrittura che comunque non ci raccontano solo qualcosa che è successo tanti anni fa a un gruppo di persone particolari i dodici apostoli ma è qualcosa che ha a che fare anche con noi guai a fermarci o a leggere eh, i brani del Vangelo come se fossero dei racconti eh, di qualcosa anche storico che è avvenuto lì per loro perché potrebbero solo essere edificanti ah che bella cosa che è successo sono contento per loro, però poi finisce lì eh, la scrittura diceva l'altra scorsa se vi ricordate se è lo spirito che parla nella scrittura eh, se uno parla non parla solo per raccontare le cose passate ma in un certo qual modo per dirci che quelle cose passate sono possibili per noi oggi e domenica abbiamo invocato, eh, celebrato la Pentecoste, e quindi la discesa dello Spirito. E lo Spirito, vi ricordate, viene invocato in un modo particolare come Spirito creatore. E questo fa riferimento proprio alla prima pagina della Genesi, quando ricordate lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. E con lo Spirito fa sì che il caos, la confusione, diventi cosmo, diventi armonia. E proprio attraverso l'atto creativo. E se noi nella sequenza invochiamo vieni Spirito Creatore, che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che riconosciamo lo Spirito, la potenza, di poter creare anche noi. E eh, non lo dimentichiamo, la creazione non è un atto concluso, successo chissà quanti miliardi di anni fa. La creazione è un atto continuo. Perché il Signore continua a creare ogni giorno. Perché se non ci fosse la sua creazione continua, sapete la creazione dove andrebbe a finire? Cadrebbe nel nulla. Quindi l'atto creativo è un atto continuo, quindi ogni giorno il Signore crea, manda il tuo Spirito e saremo creati e rinnovi la faccia della terra. E Quindi lo Spirito è sempre qualcosa creativo e qualcosa di nuovo, crea sempre in modo nuovo. Eh, io penso una cosa, vedete, noi forse crediamo poco a questa potenza dello Spirito che possa crearci nuovi, perché noi forse non abbiamo coraggio. Eh, domenica il, il Vescovo eh, nell'Omelia della Messa di Pentecoste, eh, a un certo punto parlando dello Spirito, disse questa frase così, e eh, che io poi l'ho ripresa nell'Omelia che ho fatto la domenica sera. Lui disse così, disse, eh, dobbiamo imparare, eh, generalmente lo facciamo, invochiamo lo Spirito prima di fare delle scelte particolari, delle scelte grandi. Ci mettiamo a pregare davanti a certe scelte grandi. Però diceva lui, poi chissà, davanti alle scelte piccole non lo facciamo quasi dandole per scontate, quelle piccole. Allora diceva, no, anche lì dovremmo imparare, perché se lo Spirito eh, ci ricorda la verità tutta in terra e è, è lo Spirito poi del Signore, partecipare della vita del Signore, partecipare significa che cosa? Partecipare del bene. Quindi uno che vive, che ha lo Spirito, e noi siamo, direbbe San Paolo, Tempio dello Spirito, e quindi lo Spirito abita in noi. E quindi noi partecipiamo del bene, partecipiamo della vita di Dio, se è lo Spirito di Dio che abbiamo dentro di noi. Allora, partecipare dello spirito e della vita di Dio, allora, davanti alle scelte grandi, dove ci mettiamo lì in preghiera. Però, diciamo, pensiamo alle scelte piccole, che potrebbe essere, adesso io esco di casa, alla persona che abita di fronte a casa mia e che mi antipatica, la saluto o non la saluto? E, no, è, è ovvio la risposta, però, capite? E, è, qui agisce che cosa? La presenza dello spirito. Eh, quello con il quale ho litigato, che faccio? Cambio strada oppure gli vado incontro? E qui è lo spirito che agisce dentro di noi, lavora dentro di noi. Eh, però noi vedete, ci fidiamo poco forse dello spirito, perché ci fidiamo più di noi stessi. Eh, facciamo più affidamento a noi stessi, no? Io non ce la faccio e finiamo lì, ma è lo spirito che agisce dentro di me. Eh, vedete? Noi durante la celebrazione eucaristica, virgola l'abbiamo visto, Signore, mandi il tuo spirito e il pane e il vino diventa il corpo e il sangue di Cristo. Noi lo crediamo, ma lo crediamo perché? Perché lo vediamo o lo crediamo per fede? Lo crediamo per fede. Quindi noi poniamo la nostra fede in quella realtà che lo spirito trasforma il pane e il vino in corpo e il sangue di Cristo e ci crediamo e così è veramente. E beh, lo spirito non può cambiare anche me, o davanti a me lo spirito è meno potente. Cioè può trasformare pane e vino e non può trasformare anche me. Lì perché ci credo e l'atto di fede lo faccio e in meglio l'atto di fede non riesco a farlo? Perché noi non facciamo l'atto di fede? Allora lo spirito fa questo proprio, sapete lo spirito cosa fa? Dice coraggio. È, è come quando da bambini, no? certe cose non ce le facciamo. C'è qualcuno, il genitore, l'insegnante, l'educatore, che dice coraggio, non ti preoccupare, non ti abbattere. Lo spirito fa questo di noi, dice coraggio, non ti abbattere. Ce la puoi fare. Eh, lo Spirito ci spone, l'abbiamo riusciuto nel battesimo, nella Cresima, ricevi in dono il sigillo dello Spirito, è come, come se lo Spirito dicesse non ti preoccupare, sto io qui con te. Tanti vero vi ricordate come ne è chiamato lo Spirito il Paraclito. E il Paraclito è chi ti sta a fianco. E, è l'avvocato, parla al nome tuo, parla con te, parla in te. se ci credessimo un pochino in più e forse questo dovremmo chiedere allo Spirito Santo Spirito, scendi da me finché io possa credere un pochino in più credere già in te per poter credere in me o se volete credere in me per poter credere in te e, guardate, quando noi capiremo che non siamo da buttare ma che siamo un capolavoro nelle mani di Dio noi in quel momento ci perceveremo come figli di Dio. Lì scopriremo che siamo figli di Dio. Ma se noi continuiamo a lasciarci eh, fare l'esame di coscienza, o a giudicare o a condannare solo dai nostri peccati, fino ad identificarci con i nostri sbagli, eh, saremo figli di qualcun altro, non di Dio. Non lo voglio neanche nominare. Allora, eh, e lo spirito ci rende figli di adozione per cui direbbe San Paolo noi possiamo gridare Abba Padre, anzi è lo spirito che grida dentro di noi con gemiti inesprimibili, è lo spirito dentro di noi proprio ha dei gemiti che grida Padre. questo spirito che adesso vedremo in questo brano che dicevo, ci chiude un poco il ciclo e come vi dicevo è appunto questa realtà che abbiamo ascoltato la seconda domenica di Pasqua e vi dicevo la realtà di questo spirito che parla a noi oggi facendoci meditare su ciò che è successo tempi addietro quindi ci siamo noi qua dentro c'è qualcosa che riguarda noi eh, non riguarda solo Cristo e gli Apostoli ma riguarda anche noi riguarda anche la Chiesa e stiamo al Vangelo di Giovanni a capitolo 20 giusto per collocarci un poco così eh, teniamo presente c'è stato il Venerdì Santo c'è stata l'ultima cena eh, Gesù si è consegnato ai suoi nel segno del pane e del vino ha annunciato che prossimo sarebbe stato consegnato anche da parte di Giuda nelle mani dei soldati, degli scribi e dei farisei, l'avrebbero condannato, ci sarebbe stato il processo e poi lì la sua morte. Vanno con lui nel Getsemani, nell'orto degli ulivi, dopo aver cenato per il rendimento di grazia dove canta un inno, come dice la scrittura, arriva Giuda con il distaccamento dei soldati, ricordatevi il venerdì santo, tutti scappano. Gesù viene arrestato, viene portato lì nella casa del sommo sacerdote per il processo e lì, vi ricordate Giovanni dice che solo due entrano Simon Pietro e l'altro discepolo teniamo questo riferimento non diciamo il nome perché non lo sappiamo dice l'altro discepolo, quindi entrano questi due Simon Pietro e l'altro discepolo di Simon Pietro a un certo punto quanto sta per essere riconosciuto dalla portinaia, vi ricordate? e lui per tre volte, no, non lo conosco non so di cosa parli così Pietro addirittura se ne scappa anche lui quindi resta solo l'altro discepolo viene condannato c'è la crocifissione non si sa più niente di questi discepoli che fine hanno fatto eh, c'è questo riferimento di Giovanni sotto la croce insieme a Maria, la madre di Gesù il mattino dopo quel sabato eh, il primo giorno della settimana che vi ricordate, noi abbiamo visto che non è il primo giorno, il giorno 1 come dice nel termine originale, il termine greco, il giorno 1, non il giorno primo, e quindi c'è riferimento a qualcosa di uno, eh, l'unicità eh, di quel giorno al quale sempre dobbiamo fare riferimento. Avviene che Maria di Magdala, quella donna va a sepolcro perché va a onorare il corpo sepolto del, del suo maestro, così va lì perché sente il sole da lì e non lo trova. C'è l'incontro con giardiniere che lei scambia con giardiniere, poi Giuseppe, si e lei va a chiamare. Corrono Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, corsero, gli non lo vedono, però iniziano a credere. Ritornano eh, nel, nella casa dove lo sono uniti. E quella casa, eh, sapete qual è quella casa dove loro si riuniscono? È il cenacolo, dove c'è stato il giovedì santo, l'ultima cena. Quindi cenacolo dove loro c'è stata l'ultima cena. Si chiudono lì nel cenacolo anche dopo la sua morte. Quindi, questo è il contesto nel quale noi ci troviamo con il brano che adesso andiamo a leggere, perché il brano dice così: siamo al versetto 11 del capitolo 20, eh, scusatemi, al, cap al versetto 19 del capitolo 20 di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, quindi quel luogo è il cenacolo, quel luogo dove Gesù si è consegnato agli apostoli e dove Gesù si è messo nelle loro mani e quindi dove mi hanno fatto esperienza, dove Gesù ha detto questo è il mio corpo, il mio sangue che sarà spezzato e versato per voi dopo che l'hanno visto si trovano chiusi là dentro stanno, è strano, c'è una domanda che noi potremmo farci ma come hanno ancora paura? Pietro, l'altro discepolo, ha detto il testo qualche versetto prima, ha iniziato a credere. È vero, ha detto, non avevano ancora compreso la scrittura, però avevano iniziato a credere. E vide e credette davanti alle bende. vi ricordate? Come che adesso stanno ancora chiusi lì nel luogo perché hanno ancora paura? Vedete quante volte succede questo anche a noi. Forse abbiamo fatto esperienza del Signore risorto abbiamo fatto esperienza del Signore però molte volte abbiamo ancora paura molte volte la paura prende ancora il nostro cuore e che cosa fa la paura? ci fa chiudere dentro, dentro. E il testo qui dice erano chiuse le porte in originale dice la porta era sprangata e sapete quando noi chiudiamo le porte che usavo una volta e si metteva poi il paletto dietro e cioè quasi a dire che questi undici Anzi, sono dieci, perché eh, Giuda se n'è andato e poi dice che Tommaso manca e quindi sono dieci. Eh, si sono chiusi dentro. Eh, la paura che loro hanno è proprio questa qui. Eh, può succedere qualcosa anche a noi adesso. E forse stanno aspettando semplicemente che si calmino le acque per potersene andare, ognuno a casa propria. Eh, perché altrimenti non si riesce a capire perché c'è ancora questa paura se l'hanno visto, non l'hanno visto però se i segni eh, avrebbero dovuto dire qualcosa al loro cuore ripeto, il testo dice iniziarono a credere eh, ma ripeto, anche noi quante volte davanti a certe situazioni sembra che il Signore per noi non esista proprio quante volte, fatici caso, non ne facciamo delle scelte eh, dove diciamo Vabbè, ma me la devo vedere io, ma prega il Signore, ma Signore che c'entra in questa scelta, me la devo vedere io. Vedete, anche se noi non ce ne accorgiamo in quel momento, noi siamo degli atei, perché l'ateo che è, chi non crede in Dio, e davanti a quella situazione particolare che sto vivendo, dicendo me la devo vedere io, sto dicendo che non credo, quindi in quella situazione sono un ateo, in quella scelta che sto per fare, perché me la devo, che c'entra col Signore? quante volte, no, pure davanti a certe difficoltà è proprio il Signore che c'entra quasi dire come se noi poi dobbiamo intervenire in quella situazione è il del momento della chiusura e, e vedete, la paura, le paure sono quelle che non ci fanno vivere e, la paura, le paure quelle che ci eh, immobilizzano ci paralizzano non ci fanno fare le scelte giuste anzi, non ci fanno fare proprio nessuna scelta nel momento della paura noi eh, vorremmo sperare una sola cosa, che passi presto, in bene o in male, ma che possa passare presto. è quel cenacolo eh, dove si è celebrata, permettetemi il termine, la prima messa, molte volte anche il cenacolo dove noi continuiamo a celebrare la nostra messa, però potremmo celebrare le messe eppure non riconoscerlo presenti in mezzo a noi che cosa c'è nel nostro cuore lo sa il Signore lo sappiamo noi e che cosa noi portiamo come cuore alla celebrazione eucaristica la domenica quando andiamo in chiesa e portiamo la chiusura o oh, la capacità di volerci, volerci lasciarci incontrare E tutto questo avviene in quel giorno 1, primo della settimana, che è la domenica, dove loro hanno fatto esperienza del fallimento. E guardate, quando fallisce una persona cara, alla quale noi avevamo affidato la nostra vita, o che noi avevamo seguito, la delusione quando pari del fallimento è grande. E non c'è niente di più grande di una delusione, che ci possa dare una persona a noi cara. Dagli altri ce l'aspettiamo, ma da una persona cara non ce l'aspettiamo. Dice un salmo, se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato, ma tu sei mio compagno, mio confidente, ci legava una dolce amicizia, da te non me lo sei aspettato. Un nemico, vabbè, è un nemico, quindi me l'aspetto che mi possa fare del male, ma che tu sei mio amico. E infatti noi non riusciamo ad accettarlo, non lo capiamo proprio come è possibile che un amico possa farci del male. E questi dieci il loro amico è così. Noi speravamo, di ricordate i due di Emmaus, noi speravamo che fosse lui, ma intanto. E' quindi la delusione che loro portano, la delusione che noi portiamo anche noi, perché diciamo la verità, qualche volta nel comune di Gesù anche noi siamo delusi. Ehm, perché non riusciamo a coglierlo. E quindi ci chiudiamo dentro. C'è una pubblicità molto bella che sta facendo in questi giorni di un, del telefonino. Uh, a Huawei si chiama di quello che sta sulla spiaggia se vedete. a un certo punto fatica, inizia così dice uh, uh, adesso non ricordo preciso dice: però noi uh, um, siamo troppo chiusi in noi stessi poi all'improvviso apriamo gli occhi intorno a noi e ci rendiamo conto della realtà che sta intorno a noi e inizia a fare la fotografia è bello questo passaggio perché dice noi siamo troppo bloccati su noi stessi poi a un certo punto ci rendiamo conto che c'è una realtà intorno a noi e la vediamo questa realtà. Ricordate la moltiplicazione e la condivisione dei pani? Filippo che non vedeva e Gesù che vedeva. E allora la chiusura del cuore è proprio questo, il non vedere, quella troppa chiusura in noi stessi. E non aprire gli occhi. davanti a questa realtà Don Antonio diceva prima a questo incontro Gesù che non si ferma davanti a niente perché davanti a questa realtà che dice il testo venne Gesù stette in mezzo e disse loro pace a voi è meraviglioso questo perché in quella realtà di subbuglio, di paura di delusione che loro hanno Gesù che, che legge nei cuori perché vede che cosa fa? porta la pace, non risolve i problemi, porta la pace. Eh, in quella paura che li stava paralizzando, Gesù porta la pace per portare la libertà a quel cuore eh, che non si paralizzi. Eh, ho detto prima che eh, questi qua erano quelli che erano scappati questi erano quelli che avevano lasciato tutto per seguirlo e davanti a quella situazione lo lasciano lasciano tutto per seguirlo poi quando arriva in quella situazione lo lasciano, capite? Eh, che cosa avremmo fatto noi? Ah, cosa. ragazzi, avremmo detto eh, questo è quello che avete fatto cioè, questo è quel credere in me che avete dimostrato eh, noi invece si avvicina pace a voi però c'è un'altra cosa bella l'abbiamo visto all'inizio con Marco quando dice il testo venne, vi ricordate? chi è Gesù? è colui che viene E Gesù è il veniente e non avviene vedete in segni straordinari con manifestazioni particolari con delle teofanie come Mosè sull'Oreb vi ricordate? quando vide il roveto ardente non viene così viene quasi in sordina eh, viene in, in punta di piedi viene senza farsi accorgersene però prende il posto suo qual è? stare in mezzo Gesù non sta di lato sta in mezzo eh, probabilmente Gesù no probabilmente certamente Gesù sta in mezzo a questa comunità come sta in mezzo al nostro cuore però noi chiuso il nostro cuore sprangato non ce ne accorgiamo che lui sta in mezzo per quelle paralisi o per quelle paure. Allora che cosa fa? Pace a te. Il primo dono che Gesù dona è la pace. Non sono altre cose. E la pace non è c'è la guerra e adesso facciamo pace. La pace non è la tranquillità. Ah, ah, un momento di pace, a cinque minuti di... pace. Non è questa la pace. La pace è la pienezza di benessere, la pienezza di vita. Che può esserci anche in un conflitto la pace è la pienezza di ogni bene e il bene chi è? detto prima, è Dio quindi la pace è la consapevolezza che Dio ti partecipa tutto se stesso capite? dire questo a dieci che comunque l'hanno rinnegato oh, non sapevo che Pietro però gli altri che hanno fatto? andati via, non è da meno comunque l'hanno rinnegato e dire a queste persone Dio ti sta partecipando alla sua vita capite? perché il giorno 1, il giorno primo, il giorno che cambia la storia, perché cambia la vita perché davanti a chi ci ha traditi noi non diciamo la pace sia con te a chi ci ha tradito noi diciamo mi hai fatto del male, mi hai ferito mi hai umiliato e qualche volta diciamo anche me la devi pagare Gesù qui non dice, ma Gesù dice ho pagato per te Gesù ha pagato per me e ha pagato anche per voi e anche se noi purtroppo l'abbiamo svenduto il suo sangue siamo costati a caro prezzo non è una frase mia e di un teologo protestante, Boneffer. È, è un caro prezzo il sangue di Cristo. Noi l'abbiamo troppo banalizzato, forse. Come inizia la Messa? La pace sia con voi. All'inizio, proprio così inizia. La pace sia con voi. A quei nostri cuori smarriti, a quei nostri cuori forse delusi, amareggiati da una settimana che abbiamo vissuto da tantissime cose è una cosa che la pace sia con voi che ricorda che cosa? proprio questo, il risorto presente in mezzo a noi, risorto il veniente col che sta venendo, che è venuto eh, loro non lo vedono ma lui li vede e ci va incontro lui ci vede e ci viene incontro eh, e siccome Lui vede quello che c'è dentro di noi, bene e male, continua a venirci incontro e continua a donarci la pace. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Eh, Mostro le mani al fianco, capiamo noi, no? Quelle mani, ehm, il segno dei chiodi, eh, quel fianco, che cosa indica? La passione, però la passione che cosa indica? Indica l'amore. Eh, sono i segni dell'amore, non sono i segni del dolore. Eh, se è la passione qualche volta per, per amare c'è anche il dolore, è una conseguenza, l'abbiamo detto altre volte, vi ricordate? Noi non scegliamo il dolore, Cristo non ha scelto il dolore, Cristo ha scelto di amare, di amarci fino in fondo. E se questa scelta di amarci fino in fondo, ci sarà anche la conseguenza del dolore, ma è una conseguenza delle scelte che uno fa. Eh, se io scelgo di andare a montagna in piena estate, è la, la conseguenza cosa sarà? Che suderò sicuramente, è una conseguenza che poi suderò. Eh, se scelgo di mangiare, è la conseguenza quella quella sarà? che ingrasserò. Eh, ma la scelta però qual è? Mangiare, salire sulla montagna, amare non ho scelto di ingrassare non ho scelto di disudare, non ho scelto di patire è no, una conseguenza e eh, noi invece fate giurare molte volte no ma quali sono le conseguenze a che cosa vado incontro e quindi le nostre scelte sono motivate da che cosa andiamo incontro e allora no, che diciamo non mi conviene e allora il discorso di convenienza non è di amore eh, L'amore non, la, non va coniugato con la convenienza, ti metti interesse e non così ci ha insegnato il Maestro. E mostrò loro le mani e fianco. Vi prego di, di pensare però anche a un'altra cosa: quando pensiamo alle mani e al fianco, pensiamo a quelle mani che hanno benedetto, a quelle mani che hanno toccato, a quelle mani che hanno accarezzato, a quelle mani che hanno diviso il pane. Eh, gli apostoli, quelle mani, le hanno viste all'opera, le hanno viste in azione. E Gesù mostra quelle mani. E eh, quindi non semplicemente il segno dei chiodi come amore, ma quelle mani, quelle mani lì che, che hanno fatto quelle azioni. Eh, il fianco, vi ricordate, eh, nel Maggio di Giovanni, nell'ultima cena, uno dei discepoli posò il capo sul petto di Gesù. E... Eh, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore eh, io qui vi dico la verità mi sento molto provocato quando penso alle nostre celebrazioni perché le nostre celebrazioni diciamo la verità non sono celebrazioni di gioia eh, nelle nostre celebrazioni non traspare il fatto che il risorto sia presente in mezzo a noi eh, le nostre celebrazioni sembrano nel rito come degli eterni funerali anzi forse qualche volta il funerale è più gioioso rispetto a una messa domenicale ma non guardate non perché dipende dal sacerdote che quello è bravo, non è bravo non dipende solo da lui come non dipende solo beh c'è la bella messa perché c'è la corale sono i ministeri, no perché forse a noi manca proprio questa consapevolezza perché come dicevo prima stiamo lì in quel cenacolo ma ci stiamo perché c'è ma sta non abbiamo fatto esperienza di lui è il rito che andiamo a celebrare, come impegno di quella tassa che dobbiamo assolvere, la messa domenicale, ma non per fare esperienze di risorto. Cioè non ci apriamo a questo incontro. Ed è bruttissimo questo, perché questa è la prima controtestimonianza che noi diamo. Perché anche quando tra di noi ci vediamo, anche se noi abbiamo un problema, abbiamo una difficoltà, però quando anche solo per dirci ciao, noi ci facciamo il sorriso. il ciao, a posto. Poi oh, lascia che dopo ti racconto la litania delle cose che non mi vanno, però in quel ciao, a posto. Comunque sono contento di vederti. Oh, lascia che dico tutti i miei problemi, però sono contento di vederti. E non so se noi siamo contenti di vedere il Signore. Lui è certamente contento di vedere noi. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. E tu gioisci quando ritrovi una persona amata. L'hanno visto fallito, ora lo rivedono nel pieno possesso di quello che è. Lui non è un fallito però attenzione che sembra così ma non è così facile come sembra perché adesso il brano ci, è, ci aiuta e quindi perché altrimenti dici mamma mia allora no, ci fa capire che c'è un, un percorso è un processo che dobbiamo portare avanti e che loro ci aiutano proprio a capire di questa realtà Gesù dissero di nuovo pace a voi, di nuovo eh, eh, non c'è mai un limite alla pace la pace non basta mai cioè la consapevolezza di questo bene che ci è comunicato non è mai sufficiente non potremo mai dire la pace per una e basta ma a posto oppure te l'ho dato una volta e adesso finisce lì eh, eh, bisogna solo di, di dirlo di nuovo e poi lo dirà ancora un'altra volta quando non c'è Tommaso la terza volta poi di nuovo, di nuovo dirà pace a voi lo stesso schema utilizzerà è lo stesso schema che si utilizza sempre ci meravigliamo siamo nella Chiesa Nascente, siamo proprio lì. L'hanno visto, l'hanno toccato l'hanno visto loro. E noi che non l'abbiamo visto, non l'abbiamo toccato, molto volte con quanta presunzione, il Signore, il Signore. E giustamente dice Tommaso, sì, vabbè, dite che l'avete visto, però intanto c'è una cosa particolare che dopo ritorna. Intanto dice l'avete visto però stranamente state ancora in questo cenacolo a porte chiuse quindi ancora avete paura perché dice il testo dopo otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa con loro e c'era con loro anche Tommaso quindi erano ancora lì in quella casa non erano usciti allora quindi quell'invio e missione che il maestro ha fatto non l'hanno vissuto e dice Tommaso voi volete raccontarla a me? e poi lui vuole una prova perché le prove le vogliamo tutti quanti chi di noi non ha desiderato una volta di poter vedere Gesù? Per sentissi confermato, dice Signore, se tu mi appari, in... io allora mi, mi sento rassicurato, mi se... ah, ho creduto veramente, quindi vado avanti così. Eh ma quante conferme il Signore ci ha dato fino ad oggi? Solo che proprio ritorniamo a chiudere cinque cenacolo. E quindi giustamente Tommaso dice: l'unica prova che ho per capire che è lui che mi dice la verità è qual è l'unica prova? Che io l'ho visto morire, perché Tommaso è esperto di che cosa? Della morte Tommaso non è esperto di resurrezione, perché anche noi non siamo esperti di resurrezione, noi siamo esperti della morte, perché questa noi verifichiamo, questa noi facciamo esperienza allora dice Tommaso io l'ho visto morto, di questo sono certo e ho visto addirittura che lui è morto perché le prove qual è stata? Che gli hanno messo i chiodi nel segno delle mani e poi è poi messa la lancia lì che gli ha aperto il costato, Quindi, quindi questi segni mi dicono che è lui. Quando io vedrò questi segni, o questo che voi dite di aver visto con questi segni, crederò. Capite allora il credere, Tommaso a lega? Eh, Tommaso per credere ha bisogno di vedere e di toccare. Perché ha detto, voglio vedere e voglio toccare. Quindi credere per Tommaso uguale vedere e toccare. Sarebbe bello, adesso noi lo chiediamo al nostro cuore, per me, credere è uguale a, diciamo al nostro cuore. Quindi non c'è tocca moto, Tommaso si trova nella situazione come si trovavano i dieci prima. Altri problemi, altre difficoltà, altre incredulità, alt altro eh, subbuglio nel cuore, però come loro, come gli altri dieci prima, con altre difficoltà, altri problemi, altri subbugli, però stiamo lì. Anche Tommaso è deluso, come erano delusi, delusi gli altri otto giorni dopo. E voi sapete che espressione a me piace tantissimo, perché era domenica. Eh, perché otto giorni dopo è stata domenica, è domenica prossima, eh, ed è ogni domenica così. Noi otto giorni dopo ci ritroviamo insieme a celebrare, e otto giorni dopo noi andiamo qui proprio e andiamo a finire. Eh, una cosa bella: prendiamo adesso con internet c'è il calendario perpetuo. Provate, partendo da domenica prossima, quando avete però tempo da perdere, dovete fare questo. Tornate indietro di otto giorni in otto giorni, arriveremo a questo giorno qui, ed è stupendo, meraviglioso. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse loro, pace, lo stesso schema di prima. Lo stesso schema di prima, e quindi anche Gesù, anche qui Per adesso fa una cosa poi disse a Tommaso è bello perché non è Tommaso che cerca Gesù è Gesù che cerca Tommaso Tommaso ha detto prima, otto giorni prima dice io voglio vedere, voglio fare così però vedete, eh, Gesù anticipa Tommaso come anticipa ciascuno di noi perché l'amore anticipa sempre l'amore non viene mai dopo l'amore è sempre prima metti qui il tuo dito e guarda le mie mani tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente secondo questa frase pare che Tommaso non abbia toccato Ha visto, ma non ha toccato. Eh, allora, si sì credente. Allora, sapete, eh, credere allora che cos'è? Credere e avere fede è vero. Ma credere e avere fede non che noi abbiamo fede nel Signore. Credere e avere fede che il Signore crede in me perché il Signore nonostante il fallimento di Tommaso crede ancora nella possibilità di Tommaso il Signore ha fede in Tommaso non è Tommaso che tocca è il Signore che guarda Tommaso la fede allora che cos'è? essere guardati da Gesù la fede è Gesù che mi guarda davanti al suo sguardo mio Signore e mio Dio che dicono gli studiosi è la professione di fede più alta che ne abbiamo nei Vangeli quindi Tommaso dice mio Signore e mio Dio non perché ha toccato perché ha visto ha visto che cosa? che Gesù si è avvicinato a lui Tommaso questo ha visto, Gesù si è avvicinato a lui quindi è Gesù che tocca Tommaso, non è Tommaso che tocca Gesù è Gesù che lo tocca nell'intimo lo tocca nel cuore lo tocca con questo sguardo e questo dice la fede del Signore perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Eh, qui ci siamo noi, eh, ci possiamo essere noi, eh, noi possiamo essere questi beati. E eh, eh, lo possiamo essere nella misura in cui abbiamo veramente questa consapevolezza, che in quei momenti in cui il nostro cuore si vuole chiudere, eh, lui viene e sta in mezzo a noi donandoci la pace, perché ha fede in noi. e quindi la fede più grande vedete è al termine del cammino del Vangelo e qui adesso si apre la vita la fede più grande qual è? che il Signore crede in me provate a pensare a un bambino scoraggiato deluso, amareggiato senza che nessuno lo incoraggi che vita avrà quel bambino? provate a pensare a un bambino scoraggiato, deluso, amareggiato e che un genitore vicino io ho fede in te, credo in te. È sbagliato, rialzati, sto, ti rialzo, credo in te, come crescerà questo bambino. Prova a pensare come crescerà Tommaso, come cresceranno gli altri. Eh, perché da qui eh, ci sarà, poi partiranno per la missione. E eh, eh, moriranno tutti quanti i martiri, gli apostoli. Eh, spinti e motivati da che cosa? non dalla loro forza ma sempre da quello sguardo di chi si è avvicinato a loro proprio nelle loro difficoltà anche nei loro tradimenti anche nei loro fallimenti ma che non si è lasciato bloccare questo Signore eh, dalla realtà tipicamente umana, appunto, dello sbaglio e fallimento ma ha creduto in quella realtà più bella dell'essere dell'uomo che è creato immagine e somiglianza di Dio. Quindi quella possibilità che c'è in ciascuno di noi fa vivere la vita di Dio proprio perché ci è partecipata. Il Signore Gesù, nei nostri confronti, su questo ha fede. domande, riflessioni? Io ho eh, risposto che l'infedelità no? non era solo una sua l'infedelità, ma era dovuta al fatto che forse è un'infedelità, non gli dimostra... dovremmo dovremmo lasciar trasparire effettivamente questo incontro di chi ha fiducia in me perché noi, non lo dimenticate noi non siamo chiamati ad annunciare noi stessi neanche i sacerdoti noi siamo chiamati ad annunciare Cristo Beh, cioè quello che lui ha fatto, ha operato dentro di noi Beh, ecco perché dicevo prima noi Abbiamo poco paura, abbiamo un poco di reticenza, abbiamo così di vergogna. Non crediamo di essere capaci di fare questo. E ecco allora l'incredulità. Ehm, allora, sì, Tommaso evidentemente si era confrontato con gli altri. Eh, ne, ne, prima di questa venuta eh, nel, nella sera del sabato così, mamma mia così, eh, avranno parlato tra di loro, certamente, non, non erano muti tra di loro e quindi si saranno raccontati queste loro tristezze e poi effettivamente quando gli dicono non avrà visto forse una testimonianza o chissà che testimonianza fosse Tommaso si aspettava perché anche questo non lo dimentichiamo perché noi che manifestazione del risorto vorremmo avere per poter dire è il risorto perché ad esempio, per tornare ad un esempio che facevamo prima no abbastanza banale se io incontro Antonio e Antonio... Ho litigato con Antonio, oppure Antonio non è tanto simpatico. Eh, allora mi imbatto con lui. Eh, non può essere questo un segno del risorto che io sono chiamato a potergli dire buongiorno. E quindi a vivere da risorto. però voglio dire anche una cosa eh, qui ho detto un caso specifico qui chiaramente il parro che è chiamato a derimere la situazione però io mi sento di dire una cosa eh, non posso neanche obbligare una persona, eh, questo qua deve essere chiaro, perché è un processo come per tutti noi è stato un processo eh, eh, ed è un processo ancora, quindi è un percorso eh, ecco quindi non, non devo neanche creare però, però il fatto di poter iniziare a dire la persona, ed ecco la testimonianza qui, eh, io ti racconto io di me Lasci che diciamo, sono so cose tuoi, va bene così, però intanto ti racconto di ciò che il Signore, di questo che ha donato la vita anche finché tu possa. Poi sono dei semi che il Signore vuole che noi dobbiamo seminare, perché è il compito nostro, il seminatore c'è seminare, seminare, seminare. No, non era una domanda, hanno fatto un esempio. Eh, c'è cioè, eh, cioè, devono fare le comunioni, c'è cioè un genitore che non vuole sedersi vicino a un altro genitore che non vanno d'accordo, che avevano, avevano litigato così. Quindi dicevo, allora la presenza del risorto è proprio lì. E Allora che a me è capitata questa cosa così, il risorto adesso sta qui. Quindi io è chiaro che se non saluto, allora loro quale dice, eh boh mica il Signore vuole questo da me. Non è questo il risorto, perché noi siamo sempre convinti no? che chissà il Signore cosa poi ci debba chiedere. Allora l'esempio che diceva, no, che il Vescovo diceva, ma anche il fatto di poter dire buongiorno, anche quello il Signore mi sta chiedendo. Allora lì io manifesto la pienezza della vita nuova. Eh, non solo se farò le grandi opere o farò i 50 giorni di digiuno. Eh, ricordate quella battuta che feci, no, eh, di quelli che dice cristiani di domenica e lunedì che andiamo a rubare la gallina. Quando stai meglio, come si suol dire si, si, rinasce, si, rinasce, si rinasce, si rinasce come si suol dire. Ed, ed, ed, ed, ecco, la, ed ecco la risurrezione. Tutto questo la risurrezione Proprio questa è la risurrezione. Però ecco, il fatto di rifletterci sopra, no? se con quella persona, poi, poi... Eh, ci perdiamo la vita. che al giorno dell'ascensione lui eh, ritorna al cielo eh, al padre e non torna più sotto sembianze umana. Non sapere questo, Gesù non appare più dopo l'ascensione, la, la, eh, sotto sembianze umane dei suoi discepoli, ma manda dallo Spirito Santo Paragrafo poi sarebbe il difensore, lo Spirito Santo Consolatore, quindi è, è e sta dicendo con di appunto di stessi. Non solo abbiamo anche Gesù non apparirà più. No, allora... Umana, con le, con la... no, lui verrà di nuovo e quando verrà, come dice San Paolo, come l'abbiamo visto andare così di... lì? Della... della fine, quando verrà, eh, per, per la seconda venuta nella gloria così. Uh, il problema è delle, delle sembianze umane. <ride> quando Gesù risorto appare quella volta gli apostoli gli apostoli non lo riconoscono mai subito eh, eh, perché il discorso è sempre quello che dicevamo prima come io voglio vedere il risorto come lo voglio vedere come me lo immagino perché anche noi come ce lo immaginiamo Gesù eh, perché siccome Gesù non, nessuno l'ha mai visto non abbiamo nessuna immagine se non quella della Sindone ammettiamo però non abbiamo nessuna immagine di Gesù e quindi di questo corpo glorioso trasfigurato, noi che cosa abbiamo per poterlo riconoscere? I segni. E noi abbiamo visto con Giovanni a moltiplicazione, no? Il segno non è il miracolo, è il segno. Noi abbiamo i segni che ci permettono di riconoscere Gesù. E quali sono questi segni? La carità, l'amore, la passione. Quindi tutte le volte che c'è un gesto di carità, eh, è un segno che mi dice la presenza di Cristo. La presenza del corpo, sì, nel, cor nel corpo del fratello, perché lui l'ha detto: Io sono con voi tutti i giorni. E poi ha aggiunto: Quello che hai fatto all'altro l'hai fatto a me. E se vi ricordate, quando c'è l'incontro con San Paolo, la confessione di San Paolo, è quando Gesù dice a San Paolo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eppure Gesù era già morto e risorto. Quindi Gesù si identifica con chi? Con quei cristiani che San Paolo va a perseguitare. Quindi non è azzardato dire che il nostro corpo è il corpo di Cristo. Noi parliamo del corpo ecclesiale come corpo di Cristo, Lui è il capo e non è il corpo. Che poi ci sono delle manifestazioni dove Gesù si presenta, eh, pensiamo alle apparizioni, eh, però lì, fateci caso, ne, ne, mh, mh, mh, e, e nel cuore o è fuori. E, e, e dentro o è la realtà che sta davanti a me e, e poi assume sempre poi una cosa particolare per, anche per quel tipo di come pensate un poco più forse comune l'apparizione della, della Madonna a Lourdes con un titolo a, a Fatima con un altro titolo a Ruud Bacca con un altro titolo cioè in base e lì è, è il messaggio che sta consegnando a ah, Madonna quella è e, diciamo che cambia il messaggio eh, particolare che sta portando e quindi in base a quel messaggio sembra che sia una lezione diversa di chi? Eh nessuno però ad esempio però ad esempio, sì, ad esempio a Ritubac Santa Caterina lei ha appoggiato le mani sulle ginocchia della Madonna e le mani e gli occhi sono ancora intatti dal 1830 ad oggi quindi ripeto per la persona che vede non vede il fantasma quindi ha consistenza la persona lo calma io mi calma in pratica e poi parlo e io sono in grado di ma è, è la dinamica che a ogni celebrazione infatti noi, vi ricordate, i riti d'ingresso di noi servono proprio questo proprio ad aiutarci a fare questo passaggio da quella realtà di confusione, di subito, a passare a predispormi ad ascoltare il Signore che mi sta per parlare. È di questa realtà della pace, che è la prima, per poter poi, una volta ricevuto la pace tranquillizzata, ecco, ricevi la missione. Ti, ti predisponi all'ascolto e ricevi la missione. Però te adesso in mente quello che volevo dire prima e poi ho saltato. Tenete presente una cosa: che in quella celebrazione manca Tommaso. Nelle nostre celebrazioni ci sarà sempre un Tommaso che mancherà qui le nostre celebrazioni non saranno mai perfette o piene ci sarà un Tommaso che mancherà e ci sarà un Tommaso che arriverà a quale con fatica noi dovremo dire che è risorto e lui ci rinfaccerà e che fin quando non, non crederà e diventa la provocazione per noi di come diventare noi poi segni quei segni là per, per, per permettere che lui possa poi poterlo riconoscere è di quello che dicevi tu prima. E' la Sì. È, è la sua presenza. È la sua presenza, sì. Eh, però ripeto la pace non è che senso, non significa che va tutto bene. Eh, eh. E come dicevamo prima, nel momento in cui effettivamente poi la situazione mi si para davanti, io non posso poi fingere in quel momento. Eh, se effettivamente Don Antonio poi mi si para davanti, a salutare Perché se non lo saluto io quella pace non l'ho accolta. No, in quel momento... No, io il, il cammino che ho iniziato, il processo di questo cammino, esatto, quindi si sta sviluppando. È sviluppando che potremmo dare Antonio, potremmo dare un'altra persona, un'altra realtà, un'altra cosa, una persona con la quale sto in comunione piena che cresciamo ancora di più nella comunione. Sì. È, è la presunzione che sia tutto e subito nella vita spirituale una tentazione grandissima. È un cammino. È un cammino che Gesù fa fare agli apostoli. Perché guardate, noi non ci facciamo caso ma provate a vedere nei Vangeli quante volte Gesù a un certo punto dice e chiamò a sé gli apostoli e chiamò a sé i discepoli ma non aveva già chiamati prima eh, Infatti del cammino è, il, il, è, il, il, è il. esatto Quindi inizio di poter camminare già è una consapevolezza esatto. poi essere, conf, mi devo sentire confermato in questo cammino e in tutte le situazioni saranno delle volte in cui non risponderò e eh, il signore che farà? mi chiamerà di nuovo chi ha partecipato ad esempio, al semi-Vangelo di ieri, Gesù sta annunciando che va a Gerusalemme. Gli apostoli fanno il discorso tra di loro chi fosse il più grande. Gesù a un certo punto dice così, li chiamò a fianco a sé e disse loro, chi vuole essere il primo, sia l'ultimo. Quindi di nuovo lì li, li ha chiamati di nuovo. Quindi di nuovo ha fatto loro dono la vocazione. E tantissime altre volte lo farà ancora, lo farà sempre. Perché Gesù ha pazienza con noi.